Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Per chi non mi conosce, sono Daniele, un dropshipper appassionato di finanza personale e oggi voglio parlare con te su come diventare milionario. Resta con me. Ovviamente il titolo è una sorta di provocazione, finiti il video, non sarai milionario, ma avrai la conoscenza, una, una riflessione su come poterlo diventare e ho deciso di fare questa riflessione. Insieme a te. Ma analizziamo, ho voluto portare questa sorta di lavagna virtuale dove ho messo degli appunti e voglio analizzare con te. Ma prima di iniziare con la lavagna vorrei parlare della differenza tra ricchi e poveri. Cos'è che distingue un ricco e un povero? Pensiamoci che siamo tutti uguali, ok? Nasciamo con due braccia, due gambe, la maggior parte delle persone, con un cervello e con le stesse capacità. Certo, qualcuno può nascere in una famiglia un po' più agiata qualcuno in un una famiglia un po' più povera, ma questo comunque non è un fattore eh, fondamentale, sì può essere limitante, però ci sono tante persone che da nulla sono diventate milionarie o miliardarie e tante persone che si sono mangiate un impero, che si sono mangiate eredità, quindi come vedete è tutto commisurato, eh, quindi cos'è che differenzia un povero così? la mente, ragazzi, la mente e soprattutto le azioni, perché noi siamo il risultato di tante piccole azioni che facciamo giornalmente. Oggi voglio parlare con te delle azioni che possiamo prendere per raggiungere il milione di euro o comunque un patrimonio milionario ed è sono azioni che alla fine si finiscono nell'essere un gioco perché questo ragazzi dobbiamo capire prima come funzionano i soldi cosa sono i soldi sono uno strumento uno strumento che uso per barattare altri oggetti o semplicemente informazioni per comprare informazioni se si capisce questo se si capisce il meccanismo dei soldi fare altri soldi è più semplice perché noi possiamo barattare soldi per altri soldi ma ora andiamo a vedere un po' di cosa sto parlando io qui ho fatto degli appunti che ho letto la base per capire i soldi questa che ho chiamato Scala Milionaria che in realtà ho preso spunto da un altro youtuber americano di cui non ricordo più il nome quindi se qualcuno l'ha già vista sappia che lo so che già qualcun altro l'ha fatta, ma torniamo a noi la Scala Milionaria eh, così l'ho chiamata, a parte da mille fino a un milione 240.000 euro, ok? Come vedete è a raddoppiare: 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000, 64.000, 256, 512, 1.024, ok? Ora, la prima cosa da capire per il ragionamento che dobbiamo affrontare è dove ci troviamo in questa scala, quanti soldi hai, ok? Hai 1.000 euro, ti trovi qui, ne hai 16.000, ti trovi qui. Ne hai 256.000 e trovi qui, ok? Perché in base a dove ti trovi agirai in modo diverso. Se ti trovi sotto i 1000, hai altri problemi, va bene? Perché se non hai nemmeno 1000 euro di lato, hai problemi più gravi di pensare a come diventare milionario. Devi innanzitutto farti un fondo, un fondo emergenza, un fondo investimenti, devi cominciare a risparmiare. Probabilmente se lavori e non hai nemmeno 1000 euro di lato hai un problema gestionale di soldi ma sono altri argomenti che non affronto in questo video però dovresti lavorarci se ti trovi in questa situazione una volta che capisci dove ti trovi puoi vedere quanto sei distante da un milione perché riflettiamoci ragazzi se hai 1000 euro e raddoppi ne hai 2000 ok se ne hai 512 1000, e raddoppi hai un milione però siamo sempre lì, l'incremento in percentuale è uguale, è un incremento sempre del 100%, è un raddoppio, quindi raddoppiare da 1.000 a 2.000 o raddoppiare da 5.12 a 1.024.000 non, non ha nessuna differenza, La, il gioco è uguale, stai raddoppiando, anzi, ti viene più facile raddoppiare grosse cifre, ma ora ci arriviamo, quindi dobbiamo capire che è un gioco, del raddoppio, dal de 1.000 passa a 2.000, da 16.000 a 32.000 e in... no... 1, 2, 3, 4, in 10 raddoppi 10 raddoppi diventi milionario, ok? E quanto è difficile passare da un euro a due euro? Se tu avessi solo un euro e devi fare e devi per qualche motivo trasformarlo in 2 euro, devi raddoppiarlo, sono sicuro che ci riusciresti, sono sicuro che il 97% delle persone riuscirebbe a raddoppiare quell'euro. Ok? Quindi perché le persone non diventano milionarie? Sono 10 raddoppi. Devi prendere 10 monete da un euro e raddoppiare da due euro. Ovviamente, non devi andare alla rouletta a giocare al raddoppio. Ora ci arriviamo. Devi entrare nella mentalità che i soldi sono un gioco. Va bene? È un gioco. Prendi i soldi e ci giochi, però devi sapere giocare, perché se non sai giocare, perdi. E la difficoltà che hai da passare da 1 a 2 è la stessa difficoltà che hai da passare da 128.000 a 256.000 l'incremento è uguale non cambia 100% raddoppio il problema è che le persone eh, la maggior parte delle persone non sono abituate a ragionare ad alti numeri sembrano grossi ma in realtà se noi andiamo a ragionare in percentuale è la stessa cosa quindi chiediti riuscirei a raddoppiare un euro in 2 euro riuscirei a raddoppiare 5 euro a 10 euro, se hai risposto è sì, puoi diventare milionario, che ti bastano 10 raddoppi se parti da questa situazione, una volta che hai capito in quale situazione ti trovi, se per esempio ti trovi che hai 32.000 euro di lato, magari hai lavorato un po' di anni e hai 32.000 euro di lato. sei, 1, 2, 3, 4, 6, 5 raddoppi, 5 dell'essere milionario, ok? E non sono tanti, sono pochissimi. Se hai una casa, ok? Hai un asset che vale 256.000 euro, sei a uno o due, due raddoppi per essere milionario. E molte persone in Italia hanno una casa, un asset. Non dico che devi venderti la casa e giocarti tutto, ripeto, stiamo parlando di mindset, dei soldi. Quando hai una casa che vale 256.000 euro, sei a due passi all'essere milionario, eppure dentro di te ti senti magari ancora povero, ti senti lontanissimo da questo risultato, invece... Sei solo a due passi, a due raddoppi Perché ricordo che la casa è un asset Ha un valore nel patrimonio Essere milionari o avere un patrimonio Non significa che è quello che venire in conto in banca Anzi, se li hai nel conto in banca Fermi, hai la cifra che vedi Probabilmente 600 La mossa so sbagliata Perché c'è l'inflazione, perdi il denaro Sei a rischio Quindi, ora che abbiamo capito Dove ci troviamo E abbiamo capito Come funziona il gioco Dobbiamo capire come agire, ok? Ci sono due principali modi di agire per raddoppiare i soldi o comunque per incrementare i soldi. Perché, ovviamente, non devi solo raddoppiare, il raddoppio è una, una concezione mentale: si va non vai da 1000 a 2000, vai da 1000 a 1010, 1020, piano piano, piano incrementi il capitale. Come agiamo? Ci sono due modi principali business e l'interesse composto, ok? L'interesse composto probabilmente l'avrei già sentito nominare, probabilmente lo usi già. Quando utilizzi l'interesse che ricevi su un tuo investimento e lo reinvesti, reinvesti il profitto nella stesso stessa investimento, anno dopo anno, in modo da ricevere sempre più soldi dal tuo investimento invece di prenderti i profitti reinvesti tutto più i profitti e si accumula per esempio mettiamo che hai 10.000 euro ok e questi 10.000 euro metti 2.000 euro annuali circa 180 euro al mese ok per 35 anni al 5% di interesse medio va bene dopo 35 anni avrai 244.000 euro Okay, sei partito 10.000 10 euro hai aggiunto 2.000 euro annui sono 70.000 quindi in totale hai messo 80.000 euro e ti troverai con 244.000 e non hai fatto niente assolutamente niente li hai messi lì? sì, certo, 35 anni è un lungo periodo ma devi pensare a lungo termine tra 35 anni sarai in pensione tra 35 anni sarai anziano avrai bisogno di soldi ci devi pensare da ora che è ora il momento di pensarci. Questo è un metodo, ovviamente il metodo più lento, ma anche quello più sicuro, e quello che comunque devi integrare nel tuo, nel tuo piano, nel tuo piano del doppio. Poi c'è il moto che è più veloce, anche più rischioso, ed è il business. Io ho categorizzato i business in due rami principali. Ovviamente ce ne sono molti altri, ma quelli più famosi, quelli che sono più utilizzati sono il commercio e gli immobili tu mi dirai, ok ma se mi trovo qui se mi trovo qui come faccio con il commercio e con gli immobili ho fatto altri video sia sugli immobili, uno su Airbnb su come iniziare senza capitale e sul commercio ci sono tanti modi per iniziare con poco capitale o senza capitale ad esempio nel commercio per usare il dropshipping di cui parlo tanto in questo canale di cui sono forte sostenitore ed è un modo per iniziare, io ho iniziato nel dropshipping investendo 0 euro che io ho investito 0 euro quando ho iniziato a dropshipping ci ho messo di più, sì ma mi ha permesso anche di imparare ad avere una curva più lenta di apprendimento ma più specifica se io avessi iniziato, iniziato investendo tanti soldi nel dropshipping li avrei persi perché ho fatto tanti errori quindi iniziare da zero mi ha permesso di andare molto lento inizialmente ma di imparare e evitare errori quando i volumi si sono aumentati e gli immobili puoi iniziare anche senza soldi, puoi fare l'intermediario, l'agente immobiliare, e puoi usare i subaffitti, devi avere solo fantasia. C'è gente che ha costruito imperi con i subaffitti, senza mettere capitale. Devi usare la fantasia. Questi sono i due rami principali su come crescere il tuo denaro, ok? Ragazzi, se hai mille sono solo 10 step. Ultimo argomento di cui voglio parlare, che è anche il più importante, è il mindset. La mentalità, un my mindset lo sentiamo dire ovunque, sono sicuro che lo conosci. La mentalità, come noi pensiamo e parliamo a noi stessi. Prima cosa, crederci. Ci devi credere. Tu non devi dire se diventassi milionario, non devi dire come potrò, devi dire quanto lo so. Ok, devi, devi crederci, devi essere nel sicuro, devi diventare un tuo obiettivo di vita cioè non puoi fare come fanno tutti voi lo vorrei, voglio e poi finisce lì no, ti devi impegnare giorno e notte ok? è una, è una cosa che se vuoi davvero ci devi spendere la tua anima devi, devi lavorarci duro e ci devi credere perché se dentro di te non ci credi non lo raggiungerai mai avere tanti problemi ok? Eh, perché ti limiti con te stesso seconda cosa rispetta il denaro Okay. rispetta il denaro cosa intendo? la persona media okay? chi vorrebbe ma non fa non può, non fa, non si applica denigra le persone che ce la fanno denigra il successo denigra i ricchi vede uno con una bella macchina e dice no, sarà, sarà, il, sarà la sua eredità o vede uno con una bella macchina sarà un truffatore sarà... cioè denigra oppure quando parla dei soldi ne parla come siano in male, i soldi sono in male, i soldi rovinano il mondo, i soldi... No, no, rispetta il denaro. Se tu parli così del denaro, dentro di te, indosciamente, ti stai limitando. Pensaci, se io dico che il denaro è il male di tutto il mondo, se io dico che il denaro è il male della società e poi vorrei fare il denaro, come posso? Cioè andrei contro me stesso. Se io mentalmente dico che una cosa fa male, se io mentalmente dico che il denaro è una brutta cosa, mi limito perché io non voglio le brutte cose. Tu non vuoi del male nella tua vita. Quindi se il denaro lo reputi male, tu non lo avrai mai. Se tu ne parli male, cosciamente spingerai oltre, spingerai via da te tutte le occasioni che ti si presentano per il denaro. Fallisci e continua. Questo è importante, la strada è lunga, la, la strada è difficile per accumulare patrimonio o per iniziare un business o per l'interesse composto lunghissima, ma continua, se fallisci e ti lasci andare non hai fatto niente, non, forse non fa per te, Fai, limitati a quello che sai fare, alla tua busta paga e basta, perché... Le strade, questa strada, questi sono numeri, sono 11 numeri, ma in mezzo c'è sangue, sofferenza e fallimenti. Ok? Magari arrivi qua 64.000 e poi torni a 8.000 perché perdi quasi tutto, magari arrivi a 512.000 e poi torni a 128.000 per perdi tutto. Come è il gioco del raddoppio? Eh, può essere anche il gioco del dimezzamento. Cioè, non è che vai solo avanti, puoi andare anche indietro e questo, sennò questo, saremmo tutti quanti ricchi, saremmo tutti quanti milionari come vai avanti puoi andare indietro, quindi quando fallisci, continua se torni a 8.000, niente, hai perso qualche step non hai perso, perso 54.000 euro hai perso 1, 2, 3, hai perso 3 step va bene, Pensi in quest'ottica, è un gioco quarto e ultimo argomento non spendere non spendere, tu devi accumulare il denaro, non spendere 6.000 euro non ti comprare 4 paia di scarpe ultima moda, se hai 10.000 euro non ti comprare una macchina, non dico che non devi spendere per niente, a tutti piace passarsi dei capricci spendere, ma devi farlo ragionando. Se hai 60.000, ok, puoi affrontare una spesa di 2.000 per passarti in piacere, ma se ne hai 2.000 non puoi spendere nel 2.000 per passarti in piacere e farti viaggio. No, non, sei, non te lo puoi permettere. Non, non, non puoi. Sì, puoi. puoi. Se hai 2.000, li fai un viaggio e ne spendi 2.000, ma poi Da qua, passi qua, hai problemi, ok? Se hai 64.000, tu puoi comprare la casa e li dai 64.000 di acconto. Non te lo puoi permettere, non ti puoi permettere la casa. Lascia stare quei 64.000, rendono, rendono in più in altro modo. Perché, se tu dai 64.000 di acconto e compri una casa da 256.000, torni qua, torni qui. Dici sì, ho la casa da 256.000. No, non ce l'hai. Ce l'hai la banca. Tu ce l'avrai fra 30 anni. E comunque paghi gli interessi. Quindi, non sarai 256.000, sarai molto più indietro ok, sarai qua, perché paghi un sacco di interessi, e non solo, pensaci, hai, se hai 30 anni davanti okay? e torni qua, per poi tra 30 anni essere qui, se tu in 30 anni questi 64.000 li avresti investiti in altro, in business, in interesse composto, mettiamo che tu devi comprare 256.000 euro di casa e lasci 64.000 di acconto per 25 per 35, ok? Mettiamo di comprare 100.000 euro di casa e lasci 64.000 euro al conto per 35 anni di mutuo. Se tu li mettessi qua, ok? 10.000 per 35 anni, 5% sono 244. Se ne metti 64.000 sarebbero molti di più. Sarebbero molti di più. Forse arrivereste al milione, ora non ho. Non ho, non ho. non ho il conto fatto, ma sarebbero molti di più. E' questo. Non spendere, investi in modo ragionevole. Ragazzi, spero che vi ho dato dei consigli ottimi anche oggi, spero che questi appunti vi siano serviti, continua a seguirmi, iscriviti e metti like così sarai aggiornato sui prossimi episodi della Scuola dei Soldi perché da oggi faremo degli episodi sui soldi, su come gestirli, su come funzionano. Ciao, alla prossima!